Io sono il referente di questo bel progetto importante e dovuto del messo a Florida, che io mi, ho l'onore di essere stato suo allievo e di aver frequentato la famiglia da oltre 40 anni, quindi come se fossi tra virgolette di famiglia. La, la grandezza di questo grande concetto è dare merito a chi ha istituito nella prima classe di sassofono, ma non a Salerno, in Italia. Quindi bisogna puntualizzare questa grande realtà di Salerno perché se ognuno di noi ha un posto di lavoro e ha il sassofono come punto focale principale, lo dobbiamo a una sola persona che è il grande maestro Florio. Okay. La giornata celebrativa in onore del maestro Francesco Florio si. Sì. Si svolgerà in due, in due parti, eh, il primo ci sarà un giornata di studio su in conservatorio eh, di cui il referente è il maestro Lauro De Gennaro e, e poi in seconda battuta un, un, concerto, un concerto evento al Teatro Agustero eh, dove avremo ospiti, docenti eh, dei conservatori d'Italia, riuniti in un ensemble. Che seguiranno un pezzo in prima assoluta scritto per l'occasione dal, dal compositore Paolo Carlomé. Eh, a seguire il quartetto di sassofono di Guernica, eh, che sono le prime parti del, della banda musicale dell'aeronautica militare, eh, con musiche di Jean-Francy, il Petit Quator. In effetti, è una rappresentanza di tutte le scuole di sassofono d'Italia. Eh, riunite qui a Salerno. Il, la seconda parte del programma vedrà impegnata la big band swing time eh, perché eh, il maestro Francesco Florio, eh, essendo sassofonista, eh, è stato un'eccellenza sia nel classico che nel jazz. E, eh, avremo anche una, in effetti un gicordo della Salerno del primo dopoguerra perché la musica, il programma che andremo a, ad eseguire eh, sarà... Eh, i jazz che portarono gli americani mh, qui nello sbarco, quindi Glenn Miller, eh, Duke Ellington mh, e ehm, alcuni brani che venivano eseguiti eh, nella ballroom del Tersicore, ovvero Harlem Nocturne un solo, che mh, eh, vedeva il maestro Florio in, impegnato in un solo lirico bellissimo che verrà eh, suonato dal nipote Franco Florio.